Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come da video di prima che vi ho portato un glitch dei soldi vi ho portato anche il bypass per quel glitch ragazzi perché dovevo vedere se funzionava e funziona ragazzi, quindi eh, ecco il video del bypass, di come fare il bypass delle nostre auto duplicate che abbiamo fatto eh, ricordo che i glitch clubhouse insomma quelli mh, che sono stati pubblicati recentemente ancora, no, ancora funzionano sembra che vadano quindi potete anche mh, magari fare altri glitch no? oltre questo insomma dipende ce n'è per tutti i gusti insomma ricchi poveri come cazzo lo a voi stanno i glitch ragazzi allora per fare il bypass ragazzi avete bisogno di un amico delle macchine che avete duplicato con il glitch che ho portato oggi questo glitch va bene per tutte le auto di strada questo bypass quindi a questo punto che cosa dovete fare dovete invitare il vostro amico in garage mentre il vostro amico sarà in garage dovete sostituire con delle elegy tutte le auto che avete duplicato tutte le auto di strada che non potete vendere normalmente che dovreste aspettare 45 o 48 cazzo di minuti non so quanti sono e con questo glitch potete venderle una dietro l'altra mi raccomando ragazzi mettete sempre la targa personalizzata anche se magari potete avere il blocco però con la targa personalizzata il blocco magari c'è un limite più alto quindi mettete questa targa del cazzo che costa 100.000 e siete tutti più contenti allora detto questo ragazzi allora compriamo tutte ste macchine le sostituiamo poi appena fatto ciò dobbiamo tornare in garage appena abbiamo la notifica e tutto il resto entriamo nel garage prendiamo l'auto che dobbiamo prendere io in questo momento eh, mi è arrivata la seconda notifica quindi vado in garage e vado a prendere un'auto che, che mi interessa bypassare insomma quindi quando andrò in garage prenderò quest'auto che voglio bypassare cambierò la targa e... e basta insomma una volta cambiata targa ci avremo anche l'assicurazione sull'auto perché ci comparirà assicurata ragazzi quindi niente di più di più bello insomma no ce l'abbiamo targa cambiata assicurata eppure bypassata Niente, approfittate di questo bypass, approfittare di tutti i glitch che ci stanno sul momento perché non durano molto. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.